Perché non esce acqua calda dalla doccia? I motivi principali possono essere due, entrambi legati al processo che porta l'acqua calda dalla caldaia al soffione. La prima ipotesi è che la caldaia non abbia potenza sufficiente per scaldare la quantità di acqua desiderata. È un problema di capacità, il cycle time è troppo lungo rispetto al tuck time. La seconda ipotesi è che la caldaia sia molto lontana e l'acqua impieghi troppo tempo ad arrivare al soffione della doccia. È in questo caso un problema di lunghezza del processo e bisogna intervenire sul lead time. In entrambi i casi il risultato è lo stesso, ma le cause sono molto diverse. Ecco perché è importante analizzare e riprogettare i processi in modo corretto, evitando sprechi e docce gelate.